Sta diventando una chimera. Sta diventando una vera chimera. Benvenuti a questa nuova puntata di Phoenix Point. Dobbiamo portare a termine un sacco di cose. Stiamo attendendo che salti fuori una dannatissima silla per portare avanti la storia principale. Abbiamo una missione del Sinedrio da fare e eh, altra roba. Tutto questo dopo la sigla. eccoci qua ah. questa sfida con i pandorani sta diventando più lunga del necessario allora avevamo appena difeso uno av aviang di qua dobbiamo andare a prendere il protein mutane il refinery qua e intanto dobbiamo fare questa missione e questa missione le allora facciamo riposare un attimo così prendono un po' più di stamina Charlie è pronto eh, pensavo fosse accompagnato Charlie, dove sono gli altri? No, c'è Delta Ah, c'è anche Alfa, Perfetto, Quindi possiamo già iniziare Bravo l'armadillo. Che armadillo prima? Ah. volevo dire Di cosa stai andando a prendere? Un po' di uh, Living Crystal Però l'armadillo mi serve urgentemente qui, che dobbiamo andare a prendere i tizi, the gift qua non ha più in senso di esserci, cioè, quindi sta tornando giustamente dove, ah sta andando a fare la missione inutile, giusto, research come siamo messi, Mister repeller siamo a un buon punto, anche perché dovremmo costruirne qualcuno di Mr. Rebeller. Abbiamo un nuovo amico che è stato ampiamente denudato. Mi spiace. Così è la vita. Ah, giusto. È inutile andare avanti. Dobbiamo fare questa missione. altro Charlie che ha questo, giustamente, ha tutti belli che riposate. Eeeh, uh, sì, andiamo avanti La missione principale è Destroy Pandora's Citadel, ma fino a che non saltano fuori io non posso fare niente della storia principale, quindi mi tocca fare queste missioni secondarie. più quella è la... Aggiornano un notebook, or could be sure for light of this mystery Quindi non credo ci servirà questo, non, non mi ricordo contro chi è questa missione Adesso che così vada bene, la sfida la lasciamo in garage per ora Neanche un heavy Tu hai solo il martellone, eh? non hai armi più aggiornate. Vabbè. Prima o poi te lo procurerò. Gallo Cedrone ha l'arma più aggiornata, giustamente. Potrei darti questo. Eh? Gennarino, Gennarino si sta messo bene. Fangus, fangus Sto guardando <ride> Ah, ok, abbiamo Close specialist: più 20 e più 50% di danno da vicino. Quello che servirà da gallo cedrone. Mannaggia, no, mannaggia più 2 speed. Dopo questa missione Andiamo, veloci. Portiamocela a casa, il prima possibile. Eccoci qua, allora. Save. Viaggiamo già un altro E va, che bene. Ottain ecco the firebird, in firebird Initiative Files. Che sono lì per qualche ragione allora abbiamo appena salvato abbiamo qualcuno che fa già jump tu qual è la prima cosa da fare facciamo con l'ion catcher va poi tu ah, avvicinati balzone un Non hai visto nessuno, tu adesso ti metti lì, bello, bello, tranquillo, però il prossimo turno cerchi di avvicinarti Allora, questo qua Tu non hai di che fare dashing Tu hai di che fare dashing, però hai... Oh, ma questo è abbastanza sfigato E salto fuori... Oh, che bel team che c'è qui! Tra cui Marksman! 16-24 Andiamo a portarcene due a casa Tu puoi paralizzare Gallo? No, non puoi paralizzare Manco per il cavolo Provo a prendere quello di uno paralizziamo l'altro ah ma il problema è che voi non riuscite ad entrare come si è messo? 8, 16, 24, 32 spreco Però e lasciato giù uno che c'è? Oh c'è una Chiron e qui c'è un Scourge Mettiti qua e farà Paralizziamo quell'affare lì no? Bene, tu dimmi che puoi Prendere a zero costo questo Benissimo Gennarino Dobbiamo andare di là, eh C'è un sacco di gente, tra cui questo Che è un tolterò fuori altre gentaglia eh? va bene hmm, la visibilità sullo scopo anche una buona visibilità tutto sommato vai Il corre l'abbiamo fatto fuori. Chiron dobbiamo farlo. Uh, guarda dove puoi arrivare. Faccio arrivare al finale vicino, ma il problema è che se ti avvicino troppo poi i colorati sono Vabbè, proviamoci. Vediamo regeneration mica per niente. il brutto era proprio And quello che non volevo in mezzo alle bande. Io, io dovresti coprire questa vicina al brutto. Holding position. Mm -hmm. Non credo che si possa fare molto più di quello Allora, tu sei l'ultimo che c'è C'è Kino Quindi Overwatch con questo Non si può fare niente Passettino indietro E là ce n'è un altro Pessima nostra. Per compensare un vermicello altri tre vermicelli, mi sembra un'ottima idea. La, lo speed poison action point 2 il nostro amico deve essere salvato vediamo se riesce a fare un po' di male quel devo fare boom blast non abbiamo una pincer, meglio che tu possa fare questo. E questo. Max vediamo cosa regge. ci muoviamo verso gli avversari. Gallo a pensare alla proviamo a avvicinarci alla Chiron per tirare di una mazzata eh? Questo non può attaccare da vicino eh no quello dietro di lui si è una bella mazzata Grandiosa idea usare un assalto per questa cosa Soprattutto quando non ha un'arma adeguata Ma tant'è Ha un palo davanti Spostati, forza Fai l'uomo o la bestia E' intanto il danno d'acido, te lo be. Regeneration Regeneration, Best time, pa ra pa pa Gennarino. Yes. serva tanto vale tu non hai reponenti però zero, zero danni resistenza al fuoco uh -huh. questo che generino se la vedrà brutta uh Gallo il gallo cedrone penso che se lo vedrà un po' Invece no Vieni, vieni Che ti paralizzano Dovai Senta di fare siphon stesso ammazzare questo per qualche ragione non posso attaccarlo da vicino e eh, dovrò rivolgermi alle armi da distanza vorrei tentare di paralizzare intanto passato 86 24 32 point 2. action point 2. Dovrei traumatizzarlo. Abba! Oh di staccare sempre i programmi di messaggistica prima di registrare le puntate oh, ma dove è finito il possiamo indurre il panico intanto di avere un sacco di vermicelli in mezzo alle scatole 5x5 tu intanto puoi andare a prendere questo sotto il letto si sì. adesso sei chi di a immagino Beccherai mai però war mode, domain intanto possiamo ready to fire possiamo sparare con questo ma con questo sì. identifying target ben, 30 armor. molto molto Allora, qua non possiamo... Mmm, intanto tutto è morto un sacco. E controlliamo se c'è qualche vermicello che vuole fare. Eh, per arrivare fin qua e mazzolare un altro vermicello allora facciamo e poi iniziamo ad andare a paralizzare tutti quelli che vanno a paralizzare Io non ci arrivo. Ma tu ci portiamo a casa un Pitagoras che non è fatto male, eh? Overwatching. Questo quello rough. Va bene. Un ferricello di meno. E questo tenete in testa. Finiamo l'opera, paralizziamolo. Un altro colpettino. Intanto avvicinati fatto bene. di mutagen yeah. max power lo fai avvicinarti un po' finito l'effetto del uh, del, uh, del steel friend che ne servono due di action point. Sigliosissimo. Sì, non posso portarmi a casa la sua mitragliatrice. Eh? Gennarino, Gennarino, vieni avanti Gennarino. anche dalla tua parte 12, 9, 10, ancora Belli che storditi Tu l'avevi il coso ma non, non C'è più No validare abbiamo più nessuno. e eh, adesso dobbiamo stordirlo questo qua e non abbiamo che farlo. <coughs> Avvicinati che tanto quelli lì sono ancora belli che storditi ancora per un sacco di tempo. tu aprire le danze con un bel po di paralisi e adesso non lo puoi più fare perché devi recuperare i will point ce lo portiamo a casa mm, no non ce ne ha più vabbè eh, andate qua riprenditi un bel new riser Con tanti ringraziamenti e adesso finiamolo però e buona così Catcher non ci arriva, non ci arriva a level non ci arriva. Non è arriva. sempre lì, ma non ci arriva mai. Come Il giornale sembra che che la ricerca è stata da. Phoenix Project. I assume che non are un'idea di questo. Presumably due to the near collapse organizzazione dopo le colpi di rivoluzione dei passi early 21 st Per complicare le cose. Before the collapse, the local government sold storage facility 4 to Abeddon Tusk, one of the billionaires that resulted from mm. the old political system's malfunctioning distribution of resources, who turned it into a shelter for his company. Eccentric and possibly sociopathic to begin with, he has been driven to new extremes, styling himself Pirate King and leading oh. violent Pirate raids in defenseless havens. My calculator 98% chance of armed conflict resolution. Molto bene. Ora dobbiamo andare a trovare il Pirate King. Dov'è? Va bene. Facile facile. L'unica cosa è che il Pirate King ha un'arma incendiaria. E quindi dovremmo stare attenti a questa cosa. voi Intanto andate di qua. Charlie Puoi già andare Vabbè intanto ci spostiamo in zona va Delta Delta KIA, ha ah, un cecchino, Mutant Camel, due cecchini e Scotty Shed. Mi servono più cecchini. Però questa missione potrebbe affrontarla anche Delta. Over Recruiter Available. Arthur Bane Champion. Corazzato e con lancia granate. Al Bane è la mitragliatrice che causa... a Viral Machine Gun. Con Return Fire. Siren Banshee. Banshee ha un attacco con standard e Viral Damage, Mind Control e Acid Spray, quindi questo ce questo lo stare attenti perché spara acido. Arbinger, sempre Acid Spray, però arma classica. Qua praticamente si sono salvati da soli. Abbiamo una Abbiamo due cecchini. Thief, resourceful biochemist Un cecchino che Farsight Per ora Ci serve Più che altro, e eh, non lo stiamo facendo Armatura da cecchino Possibilmente che non penalizzino troppo la velocità Penalizzano tutti la velocità Armature che aumentano la accuracy. Questa non penalizza la velocità, aumenta la accuracy. Non ha stealth però. Slide una Il bonus sulla accuracy è abbastanza ridicolo. Più 5 più 3. 4 chiarosi più, più 8 qua eh? no non è vero più 3 andiamo più 8 questo fate che costa una di dio quindi non mi conviene chiaro più, più 5 tra tutti i pezzi di armatura forse questo dal 5 quindi è un già un buon aumento anche se a scapito di adesso da un di più di velocità chiursi più 5 forse quella del sinedrio è quella più mh, quella migliore per quanto riguarda la chiorsi pura anche questa da più 5 che sono equivalenti. Questa dà più 10 stealth, l'altra è più corazzata. 14, 115, 19, 90. Andiamo per questo. Andiamo per questo. Abbiamo bisogno del replicatore. È possibile. Excavation Completed. E qui abbiamo un Ricalcum Mai. Un altro. Potremmo farcela qua. Facciamo l'uomo che voleva diventare Pirate King con il team Delta. Ci vediamo. Manufacturing potremmo anche creare un altro matto con the Engines. Un altro paio va. Complete. repeller module removal mist within a tutorial radius e abbiamo la possibilità di creare questo 250-80 per rimuovere la mist questo forse conviene di più o forse qua, qua copre molte più città ha un bel costo eh, in termini materiali Ma è una cosa però abbiamo un sacco di materiali che non ci servono queste che ce ne sono un sacco di mitra con tutto questo ne abbiamo un sacco che mi serva anche migliori quattro martelloni non ci serve. Un Pythagoras che potremmo dare a chi c'è adesso che sta. Vabbè, oh! Abbiamo anche un po' di mutagen da prendere. Anche questa sirena potrebbero anche. E eh, guarda quanto, quanto mutagen che ho. Questi hanno comunque un buon, un buon fucile. Tappeto, cos'hai? è sì, terribile. No, no, no. no. stiamo costruendo ci vogliono 5 giorni proviamo a costruirlo anche qua Abbiamo eh? anche un altro Deimos. molto interessante Questo è assolutamente inutile. Tosto mi faccio quella degli antichi. Bella runstruction, ok perfetto. Abbiamo un po' di scarsità di tech adesso. Eh? Carnation Pots mi serve. Vabbè intanto andiamo a prendere il pirate key. Servevano, ci serviranno degli schioppi migliori di questo. Uh, tu hai 22. Mettiamo ancora un po' di rocci. darti questo... di cose nella riserva che ci potrebbero servire eh? Vai! Salviamo Come vedete avversari umani stavolta eh? banditi banditi praticamente come al solito i banditi sono super corazzati possiamo già gli indurgli il panico eh? tra l'altro e a questo punto perché no a ah, questo qua Diciamogli un po' di panico a tutti, va che armai tra l'altro. Ah, quella dell'Independent. Tu intanto puoi già iniziare a fare un po' di danno. Se gli tagliamo il braccio Molto molto bello. Come primo turno non c'è niente male Nonostante questi siano super corazzati Sparo poi in mezzo Vediamo se riusciamo a poterlo E uno wow. l'abbiamo già tirato giù. qua se si avvicina qualcuno troppo ci facciamo fuori e lo martelliamo fatto bene intanto scudati mi scudio mi scudo super frog abbiamo un cecchino abbiamo un cecchino che non avevamo visto prima non due cecchini questo potrebbe essere un Tre cecchini Not Questo è un problema. accidenti di problema uh. Che avrei terrorizzato più che altro quelli Serker Sono un sacco di gente eh Aia ah, yeah. Non avere i non fire Questo è fastidiosissimo Questo è fastidiosissimo Mi sa arrivare un po' di berserker Eccolo qua Disse con il lanciafiamme eh. direi che per ora paralizzare non, non conviene. Sembra il quick aim. Ora spara, poi mettiti al riparo. Bene, molto bene. E puoi curarti vabbè intanto ti metti al riparo va. ok tu adesso riusciamo a sparare almeno due colpi tu non hai più l'arma da lontano quindi molto bene mancato No, non puoi lanciarlo Puoi lanciarlo da nessuna parte Se non qui vicino Ma molto vicino Mettiti al riparo dai cecchini E qua, prima che ci c'è fuori Lo ringraziamo Fatto bene Just give the word. Guardian non gli fa... Niente. riusciamo okay, adesso riusciamo a... Vedere. Mi fa ancora meno. No! Bene. Let's show what we can do. I've got this possiamo fargli malissimo con lì altri sniper oh bene un altro cecchino con un'arma overwatch questi sono super corazzati eh 190. No, in realtà questo potrebbe fare abbastanza male. Ce la rischiamo? Il nostro simpatico Terminator? Poi. Un po' di rapid clearance. Vai! E vediamo quanto riesce a. una eh, come... mazzata. Però non mi hai droppato il lanciafiamme. Questo mi ha fatto molto arrabbiare. Ne ha trovato un medico. Medipacco, cioè. E vabbè, la chiudiamo così, va. Uh, addirittura una mitragliatrice intera due caricatori e tra l'altro ammazzandoli così ti droppano un sacco di roba la chiusa Lunar Lander come al solito Super Frog è sempre tanto così. Adesso siamo diventati andati del sinedrio. Peccato che non ci ha droppato il lanciafiamme. Quello sarebbe stato molto utile. So has of the Firebird Initiative, after all. Stas e will be pleased to hear that. They founded the initiative, you know. Back in the days when our disagreements went strange to think of two people who love each other so much being on opposite sides but there i go involving you in synedrion drama again now look anything you share with us will be said with everyone but there's tremendous symbolism to who you said it with first Our, a sensible solution i wouldn't know how to choose either both sides are equally convincing and equally annoying. Medical nanites. Advanced Paralyzing Weapons, questo ci serve un sacco. Questo ci serve un sacco. Nanites penso. Anche questo ci serve ma ragazzi oh un giorno ci vuole armor piercing technology poi avanz paralyzing weapons non ci serve questo uff. questo ci serve poco questo salta via con l'armor piercing technology una repair facility oh, Bay. ah mi aveva conquistato quel maledetto ah. no. che fastidio che fastidio questa base è sempre quella più attaccata di tutte ma no sono due Phoenix Alpha e Phoenix Storage Andiamo a commerciare un po' perché siamo conciati male, eh? Un sì. po' di materiali sì. Serve tech Eh, l'unico era lo sniper che ha preso una bella botta sì. Uh, qua c'è un'altra cassa piena di roba due missioni piene di roba sono un po' tardi per farlo The of is attack. questa volta, questi non sopravvivono quindi dobbiamo andare a... qualcuno in zona? Voi siete in più vicino. qua eh, c'è mezzo cecchino ma questo vuol dire che si può questo, tutto quello che si può prendere lo prendiamo vediamo se magari riusciamo a prendere Ah, un altro scavento inside. Questi siete un po' troppo pochini. Living quarters ci sono. Ho paura che adesso, iniziare una missione adesso mi porterebbe via troppo tempo. Quindi questo video diventerebbe lunghissimo. Vorrei tentare questa. Intanto. Vediamo un po' cosa c'è. C'è un altro subject. schiocchi no? Cioè, speravo qualche arma d'assalto no? molto bene adesso possiamo equipaggiare i piragna perciò li possiamo prendere i... in abbiamo aprirsi in 15 4 sempre poca raffica però 130 piercing 50 questa è una bella arma da cecchino per forare soprattutto mm. il nostro personale possiamo già iniziare a dare quello, quelle armi eh? gennarino chiappate questo, questo Quel fucile lì che non è grande. Eh? Mangos fangos lo uso pochissimo. Valena chiappate con. Una molto strano. Eh? Don Abbondi può andare o sul laser o sull'ultimo piranha. Non Perché why not. Poi bisogna dare migliori. che Abbiamo in riserva, tu puoi avere un'arma migliore. Intanto che è una bella mappa e ci un po' di forza perché è una matto che pesantissimo. che te potrei dare una mappa qui? 22 tu quasi, quasi sempre utilizzerai la mappa E abbiamo fatto il giro. E tu sarai il fucile a pompa midi. Vediamo? sta andando là? Pornate a darmi una salvo qua siamo al limite facciamo. Tech Theory, no. Incavolerà, anche In il New Jericho si incavolerà, ma no. dobbiamo salvare l'umanità, non è che possiamo stare qua a pettinare le bambole, eh? di curare. nulla voilà. è tutto. Ora sono alerted. E va bene. Sì, il piano è che tu vada di sopra a vedere se c'è qualcuno. Va bene. Maniacal. Getting there, focus. Moving to coordinates. Mmm, questo mirmidone è abbastanza fastidioso. Uh, iniziamo col gi solito giro. Shake it, baby! Ma ah, qua ci sono dei civili. Maximum effort. Dovattene? No. Signor Matiliacheron. Problem get too what in Ah no, it's to friends. Let's show 'em what we can do tirare giù una mazzata Chris Champion oh qua c'è un altro berser Here comes the Phoenix Tiscia. Appena quello decide di far un salto fuori. È un'ottima idea. Hai un'ottima idea. Shake qua, it sono... baby! E' un simpaticone che okay. eh? Lì, è uno maschio. Va bene. Mi di qua che anche questi devono essere messi da Lunar! Grazie Non quel maledetto affarino e qua non puoi sparare nessuno tu mettiti in overwatch di qua not past me. lo spero Ooh. ia ia ia ia Questo è molto brutto è molto, molto, brutto. Vabbè, facciamo fuori Eh, già chiamato il rinforzo Sfondato qui di... E guardiamo il punto di vista positivo dello sfondare tu. Dov'è l'unar? Dov'è l'unar? Uh. Ma possiamo già iniziare a... simpaticamente a staccare un braccio. Tu uh. vattene? Uh, vattene. Sì. E tu fagli saltare, questo è un dannatissimo braccio. Sì. Qui c'è una dannatissima sirena, che non so che tipo sia. però con l'arme che abbiamo. Enemy Spotted. Sirena. Instigator. Let's istigator. go. Cioè, non vuol dire che Preparing to Fire. Scottish Pensarci tu a farla fuori Essere quella che ha bisogno di livellare più di tutti, eh? Allora, non hai la possibilità di, di fare da ricarica, eh? fuori quel dannatissimo assid mio target located e eh, adesso neanche non faremo fuori quello fare là sure thing il torso non mi fa niente abbiamo fatto un accidente di niente un accidente di niente. Ora allora, lì c'abbiamo un altro mirmido andando a far fuori. Here comes the phoenix. Perfect shot un po' di rapid clearance e mi stiamo a far fare guarda faremo un tubo di niente però almeno ci proviamo Come. bravo in dovresti sparati bravo se lo colpivi era meglio non fa niente forse Acido, no pamone oh, oh, E mi ha pure incollato E sì, sì. la vera Beh, dobbiamo andare là su Poglia oh, yeah. Inizia a essere un po' complicata. Eh? No, prima che mi capita il civile, con il civile sappiamo già cosa fare, levarcelo dalle scatole. Poi l'assalto. Inizia a Fisico, così oh, oh. Plan. Tu ovviamente non ti puoi spostare eh? ma mi ripacco lo facciamo cerca qualcosa di squishy squashy come se ti sparo adesso Il cecchino mi fa secco però qualcuno me lo deve far fuori qualcuno me lo deve far fuori stando attento al cecchino addio danno d'acido voi vi siete infilati in un quil de sac dalla quale bisogna uscirne prima possibile perché quello va fatto fuori No time to lose Nessuna buona posizione né? Sparargli Questa parte è questa no? Poi riesce a spararsi Anche lì di sopra Proviamoci Ok. Non granché, ma meglio che niente. Allora, qua abbiamo da far fuori quei due lì. Benissimo. Lo attiviamo Abbiamo un civile anche lì Va bene Questo sfag Gli tiriamo una bella martellata abbastanza trammortita, morti. Mm tu -hmm. cosa hai? niente tra l'altro puoi ancora far male Provisibilità visibilità sull'Hitman dai proviamo problema solved. Sì, mi ha risolto un accidente di problema Io intanto scatta verso di là Bene, benissimo, benissimo, benissimo. Kill all enemies. Dovremmo esserci quasi. Questo è mosso. Tu non hai mosso. No, tu hai mosso. Certo. Possibilità su quel mirmidone che. Okay. Abbiamo due impanicati. Questo chi è? Un altro. Uh, ready. Mannaggia, non si è bene. Ah eh? no, no, tu sei. Lunar Lander non è messo bene. Eh, tira sullo scudo, va. Eh? E curati. E... Non hai altro da fare che rimetti. Non si sa mai. Ok. Quindi adesso abbiamo due da far fuori Don Zauker mi affido a te Cerca di non morire colpito dell'acido Mind Crush eh penso sia la prima e l'ultima volta che lo utilizzerò <ride> Va bene così. Uh, Super Frog. Hai eh, un sacco di weaponry. Eh, è arrivato un thing Sì, lo fai fuori, però devi andare un po' più vicino. Ho Appiccicato al culo. E qua c'è qualcun altro. Maledizione. Aiming. No ma che davvero. Ah, cosa mi tocca vedere? Eh niente tu, cosa devi fare vicino? Why do cui due SMS Never give up. Vedo una dannata ricarica di utility wheel poi. This better work. Enemy down. Molto bene. Cosa riusciamo a fare? Vai di qua, renditi evidente, grazie. Anche tu renditi abbastanza evidente. Dobbiamo capire chi diamine c'è la via. Nessuno si è mosso. andiamo a vedere. qua che si nascondeva quello qua un simpatico marsman riusciamo a tirarlo giù pinchami allion anche lui non è che possa muoversi più di bello che è incastrato até que fosse possível vender cada vez com nós. Oh, buongiorno. Quanto tempo. E non me l'hai mica droppato. Ma si è caduto un Vabbè le Oh, almeno adesso superfroga figa. l'origine. Mm. C'è un altro po' di materiale. E tu hai levellato. E adesso ti buschi anche. <tossi> link ma non l'abbiamo beccata ora è qua un raggio di questo questo è un mutoid di questo tipo qua diabolic questo potrebbe essere vi yeah. mm. faccio una bella cr questa crossbow Scusate. Forse non è stata una grandiosa però fa niente. La prossima missione sarà questa. A tutti ci vediamo alla prossima puntata.